Diventare un professionista sicuramente ha aumentato le mie possibilità di guadagno. Da agente eh, sicuramente si ha molta più responsabilità, eh, più conoscenza appunto del lavoro. È stato un effettivo inizio de della carriera, quindi passi ad avere incarichi, gestire immobili fino a poi arrivare alla vendita e, e sentirsi ringraziare dai, dai clienti. Il passaggio da stagista ad agente è stata una mia consapevolezza in più sul essere deciso di, di fare questo lavoro, di farlo mio e di provarci sicuramente in maniera un po' più importante. E oltre all'ottenimento di risultati e soddisfazioni professionali, ho acquisito la giusta professionalità per raggiungere sia gli obiettivi aziendali che quelli personali. Quando ho fatto il passaggio da stagista agente, in me è cambiata la responsabilità. Ho capito che stava tutto a me. I vantaggi che un agente ha nel lavorare in Toscano sono essere sempre eseguiti grazie al progetto della Golden Domus Academy Preparazione continua grazie alla scuola di formazione Toscano Con costanti aggiornamenti, con organizzazione La solidità dell'azienda Ormai riconosciuta da tutti come leader nel settore immobiliare, di un'azienda che è nel settore da 40 anni, un'azienda solida che dà il massimo supporto tecnico e commerciale a noi agenti, immagini di miglioramento, costante possibilità di crescita professionale e crescita in tempi brevi, le piattaforme su cui lavorare per affinare le, le nostre tecniche sia per acquisire che gestire gli immobili, un'alta organizzazione aziendale che fornisce sempre delle risposte a qualsiasi esigenza si possa verificare. E essere un po' più agevolato nel svolgere insomma l'attività. Quindi non potrei elencare tre vantaggi di essere in Toscano, potrei dire che essere in Toscano è il vantaggio. A cadenza regolare partecipiamo ai meeting su argomenti tecnici e commerciali che ci permettono di acquisire le giuste conoscenze, anche grazie al confronto con tutti i colleghi su ambito nazionale. Con cadenza settimanale su varie tematiche con momenti di confronto sia con la dirigenza che con altri colleghi ci permettono di analizzare, di aggiornarci sui risultati della settimana precedente dove si cerca di alzare sempre più l'asticella e eh? si cerca eh, di capire quali punti si possono migliorare impari anche tu in primis a confrontarti nella maniera corretta e a prendere più, sempre più spunti da questi, da questi confronti, da questi video call da questi meeting. Per vedere no, come è possibile migliorare, quindi sono sempre degli ottimi spunti di, di miglioramento per tutti quanti.